Gesù e gli agiografi del Nuovo Testamento recuperano, vi ricordate Belial, vi ricordate Beliar, addirittura l'Asmodeo, no? vi ricordate nel libro di Tobia l'esorcismo nel capitolo 6 del, suggerito da Raffaele, no, nome no, teoforico di Rafa, Dio che guarisce, a Todi, e quindi Amestema, che è il principe della morte, l'oppositore, peraltro ritrovato, nella letteratura cumranica, nel libro, nel due libri, se adesso ricordo bene, nella letteratura cumranica, vediamo nel libro dei Giubilei, direi al capitolo 11 e lo ritroviamo anche nel documento di Damasco, al capitolo 16, versetto 5, grosso modo. Nestema. Anche lì un'ipostitizzazione di un di un, eh, di un fatto luttuoso che viene proprio identificato così non solo a livello poetico, ma proprio nell'angelologia tipica dell'Apocalittica che noi cristiani recuperiamo sia nei, nei libri di Enoch, ma anche nell'Apocalisse, ecco, anche nell'Apocalisse. A questo punto dobbiamo arrivare al Salmo 90, perché nel Salmo 90, il Salmo per eccellenza dell'esorcismo, abbiamo una overture trinitaria con il eh, Dio El, con Elion, con Dio Yah che sostituisce il Dio Shad Shaddai, e guarda caso nei versetti 5 e 6, e eh beh, lì abbiamo il primo nominato, lo sterminatore, il demone Ketev che distrugge mezzogiorno, adesso spiegheremo perché. E poi di nuovo Reshef, la famosa febbre, eh, la pestilenza, il Dever che è la lebbra, tutto ciò che avevamo detto prima. Ebbene, in questo Salmo che viene definito dalla tradizione cristiana il Salmo esorcistico per eccellenza, ne è buono testimone il Vangelo di Luca, se vi ricordate nel capitolo 4 al versetto 10 è proprio Satan che cita questo versetto e Gesù risponde citando sempre no, questo, questo Salmo ed è fu per quello che dalla tradizione monastica venne proprio perché c'è il nome specifico dei demoni, l'attacco dei demoni a mezzogiorno, adesso vi spiego perché, la terza cosa è perché è usato da Satana e Gesù lo usa per scacciare e vincere no? la tentazione, una delle tre tentazioni del, del, sul Satan, Poi c'è una differenza in ordine tra Matteo e Luca perché il secondo di Matteo e il terzo di Luca, il secondo di Luca e il terzo di Matteo ma non è quello il problema. Perché mezzogiorno? Perché mezzogiorno non è tanto un problema post-pradiale con, diciamo, con legarlo all'acidia, non è solo quello, c'è qualcosa di giudeico, giudaico cristiano giudeo-cristiano molto più profondo, a mio avviso, perché il mezzogiorno non è tanto il mezzogiorno dell'orario, ma voi sapete che la divisione ebraica eh, del giorno è in 12 segmenti chiamati ora, che in base a se siamo in estate, inverno, in primavera, autunno, cambia di fase, possono essere ore di 45 minuti o anche ore di un'ora e venti, circa un'ora e dieci, un'ora e un quarto, anche un'ora e venti, il mezzogiorno coincide sempre con, specialmente nei Hagim e nei, e nei Shabbatot, cioè nelle, nei grandi appuntamenti ebraici, cioè i sabati e tutte le feste, con la preghiera di Musaf. Ora, la preghiera di Musaf, che il giorno del Kippur è la più importante, perché in quel momento veniva proclamato il nome di Dio, ed era l'unico giorno in cui Satan, il cui valore numerico è 364. I e, e, e giorni sono 365. L'unico giorno dove Satana non può fare niente, mentre suona la shofar nelle tre tonalità comandate per il Kippur e il giorno di Kippur e il giorno del il momento dei Musafi in cui viene proclamato il nome del tetagramma dal Kohen Gadol dentro il Santa Santoro. Quindi il demone del mezzogiorno, intende quello, quel demone che non può essere attivato, non si può attivare in quel momento lì. Però negli altri momenti, dei sabati e delle grandi, Pesach, Sukkot, Shabuot, eccetera, eccetera, lì può essere attivato. Allora questo salmo che richiama Dio all'aiuto, quindi all'esorcismo, viene poi recepito paro paro dalla tradizione monastica e da lì a tutta la tradizione della Chiesa, però viene legato al concetto della, della, della Cidia, e va bene, ci sta, però il, la motivazione giudeo-cristiana era alta. Il cristianesimo della prima ora, arriviamo un po' alla conclusione di questo nostro cammino, è convergente in ogni latitudine nel quale è sorto nell'impero su questo aspetto fondamentale. Gesù è il grande esorcista, anzi direi che per propria missione, secondo per sua esplicita missione, quella di scacciare i demoni per manifestare l'avvento e la realizzazione compiuta della Malkutashamaima, shamaima che in Armaico noi possiamo tradurre il regno dei cieli anche se noi, per noi il regno dei cieli è una cosa completamente diversa da quella che era recepita nel mondo ebraico dell'epoca scusate, medio giudaico dell'epoca e del cristianesimo della prima ora. ma certamente la Malkutashamaima manifesta e, e dalla quale dipende ogni cosa la salvezza, la santificazione, la restaurazione della natura umana corrotta la santificazione, la risurrezione, l'uccisione del Ma'vet, cioè della morte. L'Apocalisse ricorda questo aspetto. Quindi, da subito, e ben prima della Pentecoste, la Chiesa di Cristo, che è il Dio incarnato, eh, la Chiesa operava prodigi insieme a Cristo. Prodigiosi esorcismi di liberazione, sia tomaturgici che spirituali, fino a sconfiggere la morte stessa. Cristo la sconfigge in tre occasioni. Vi ricordate no? il caso di Tabita. Eh, non la metto in ordine di racconto, il figlio della vedova, quale Gesù tocca la bara, e ultima e non ultima, la, secondo la tradizione giovanile, la resurrezione di Ele Eleazar, di Lazzaro, a Betania. Certamente eh, la pericope lucana di Luca 11, 17, 21, dove la Chiesa viene associata a Cristo e, e, ed è felice perché i demoni sono sottoposti all'autorità di Cristo e soprattutto della Chiesa, data alla Chiesa, agli Apostoli. Ebbene, eh, che richiamo poi il brano parallelo di Marco 6, ehm, troviamo l'esplicita affermazione di, lui, di Gesù che dice che se, ecco questo è importante, che se il dito di Dio caccia i demoni vuol dire che il regno dei cieli è presente. Ecco perché l'opera di Cristo, secondo Cristo, è l'esorcismo cosmico, storico potremmo anche dire. Anche i discepoli, no, ungevano, erano felici che i demoni gli erano sottoposti convertivano, operavano esorcismi, guarivano gli infermi. C'è sempre questo collegamento tra infermità spirituale, infermità fisica e legame con un demone, diciamo, responsabile di questa situazione. Quindi eventi eccezionali si potevano perfettamente cogliere nel mondo medio giudaico e nel cristianesimo della prima ora, ma al contempo si deve sottolineare che cosa? una diversità tra l'esorcismo cristiano e l'esorcismo ebraico perché c'è una propria un'alterità e una rottura. L'esaustività dell'esorcismo cristiano, perché? Primo, il riferimento evangelico nel quale Gesù libera un uomo, vessato da grave malattia, ammonendole di perseverare nella grazia perché non gli accada di peggio, manifesta un periodo storico nel quale lo Spirito Santo non era presente. Fermo restando che l'opera di Cristo rimani irreversibile. No? e il suo esorcismo anche, però c'è una munizione che poi però nel periodo della Chiesa non c'è più, perché lo Spirito Santo rende perpetuo l'esorcismo e il buon esito dell'esorcismo. secondo fatto, di differenza tra l'esorcismo cristiano e quello giudaico. Nel mondo giudaico non si parla di questi eventi esorcistici per vari motivi. Primo, per non dare gloria al nome del nemico, non parlare del nemico. Secondo, per non nominare il nome delle divinità che poi di fatto diventano demoni. E Il trattato di Avodazara nel Talmud lo spiega chiaramente. La paura ancestrale, state attenti che qua concludo, della invocazione, l'invocazione di ciò che non è controllabile spiritualmente per un ebreo e per un giudeo cristiano delle origini era assolutamente um, impossibile da fare. Non si doveva fare. Noi dobbiamo stare molto attenti dovremmo risciacquare il panninarmo in questo caso. Per il mondo cristiano molto più variegato, più temerario e a volte molto più legato a tradizioni ancestrali pagane che i cristiani hanno comunque soppiantato, ma con le quali hanno co collaborato e, e, e si sono un attimino anche diciamo, assimilate con certe culture. Il mondo cristiano sicuramente più temerario perché sa che la parola definitiva di Cristo è l'ultima su ogni cosa e fa sì che l'esorcismo venga considerato come punta di forza del Kerigma, e questo lo vediamo tante volte nei Vangeli, come testimonianza, come irruzione definitiva del Regno, come palese manifestazione assoluta della divinità di Cristo operante. Allora, e concludo, noi dovremmo recuperare questi punti fondamentali della tradizione giudeo-cristiana e dovremmo sempre rinfrescare a queste fonti della scrittura e delle tradizioni ogni evento esorcistico dei nostri giorni, quindi ripeto e concludo, anche l'evocazione, che non sia un'evocazione ovviamente didattica, di questi elementi sono quantomeno improvvidi e imprudenti. Bene, vi saluto e vi ringrazio, eh, spero che possiate riascoltare questa miscellanea che ho dovuto inserire e spero che... Eh, possa essere di grande aiuto al continuo del nostro corso. Ciao!